Ci sono alcune città che fanno um, da punto di riferimento per Gauguin. Uh, la prima sicuramente Parigi, la sua città natale nel uh, 1848, e poi um, visse a Copenaghen uh, insieme alla moglie uh, danese e poi ritornò um, uh, fuori dalla Danimarca. Uh, e, um, Visitò la Bretagna dove ehm, conobbe eh, Emile Bernard, un amico che eh, ebbe nella sua vita eh, una parte importante. Infatti lo rincontrò poi nel 1888. Eh, alcune fonti dicono che eh, si incontrarono nel 1886, altre ancora ehm, parlano del loro incontro nel 1881. Nel 1886, dopo il divorzio, se così si può chiamare con uh, la moglie sicuramente i due divennero amici um, e il soggiorno in Bretagna ebbe importanti um ripercussioni sulla sua pittura. Infatti eh, fu lì che sviluppò l'idea di ehm, disegnare con linee estremamente definite, eh, con contorni netti eh, che eh, segnino eh, i gruppi cromatici all'interno dei disegni. Le altre città eh, che furono eh, importanti per eh, Paul Gauguin ehm, sono eh, Panama, eh, le isole eh, di, di, di Martinica e ehm, poi naturalmente Tahiti e eh, le, le isole marchesi eh, della Polinesia, dove morì eh, nel 1903, eh, l'8 maggio. Eh, la pittura di Gauguin è ehm, influente eh, per, eh, le, per le bestie, per i fauve, eh, i pittori eh, francesi eh, successivi a, a Gauguin, e ehm, mh, di lui possiamo dire che ehm, ehm, la sua intenzione ehm, nel, nel produrre uh, opere pittoriche è um, quella di, uh, di dare il senso um, di una storia che fosse arcaica ed attuale ad un tempo. Um, Inside the Staircase è online, puoi visitare il sito internet www.insidestaircase.com oppure il mio profilo twitter o ancora la pagina facebook slash inside the staircase grazie per l'attenzione arrivederci